Oh, magia. Beh, si staccheranno da soli, prima o poi no. <ride> mi raccomando, lasciate un bel mi piace e commentate con hashtag Gavettone. questo nuovo video lasciate già un bel mi piace come state spero tutto bene commentate fatemi sapere come state perché per me è molto importante sapere il vostro stato d'animo oggi siamo tornati con un nuovo prank vi ho chiesto su instagram cosa vi sarebbe piaciuto vedere mi avete detto uno scherzo sono venuto qua a verbagna a casa dei miei genitori a trovarli e perché non fare uno scherzo a uno dei due quindi io ora cosa farò? Andrò a comprare dei gavettoni perché ho intenzione di fare uno scherzo estivo visto che siamo a ferragosto, metà agosto, fa caldissimo e quindi ho intenzione di tirare dei mega gavettoni addosso a uno dei due. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per il mio merchandising petacolo, hashtag petacolo. Dove ci sono magliette, cappellini, felpe Top per ragazze E mi raccomando se doveste comprare qualcosa Mandatemi lo screen su Instagram Che io li riposto nelle mie storie Altra cosa preparatevi come sempre Condividete questo video Che, che suona Perché uno va in giro con la macchina e suona Buh. Ancora Suona. Lui suona, lui va in giro col clacson schiacciato Vabbè, invece dell'acceleratore lui clicca il clacson Comunque stavo dicendo preparatevi come sempre Condividete questo video su ogni gruppo Whatsapp Su tutti i vostri contatti Whatsapp E mandatemi lo screen in direct perché risponderò a qualcuna Prima di iniziare lo scherzo volevo farvi vedere delle cose che ho acquistato qua a Verbania, Così mi date anche un parere Allora mi sono preso questa felpa bordeaux dell'Adidas senza cappuccio che mi piace un sacco, poi mi sono comprato questa tuta della K tutta rossa, che anche questa c'è tipo, boh, mi piace un, un botto, cioè tipo tantissimo, e poi mi sono sempre preso un'altra roba dell'Adidas, che è questa maglia bianca classica con le strisce nere. Perché mi segue su Instagram, anzi andatemi a seguire se non mi seguite, Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto avrà già visto questi acquisti, però, logicamente, non tutti quelli che mi seguono su YouTube mi seguono su Instagram, quindi volevo, cioè, tipo, capito, rendere partecipi anche voi. Raga, sto per andare a prendere i gavettoni, io non vedo l'ora di fare questo scherzo, mi piacciono, tipo, troppo, troppo, troppo gli scherzi estivi. Io spero di trovare i gavettoni, quelli che si gonfiano automaticamente senza starli a... A fare i nodi perché non sono capace Poi tipo 100 gavettoni ora che li, li leggo tutti è un casino Quindi speriamo di trovare quelli giusti Io vado dai cinesi così pago anche poco Spero che scoppino e spero di trovare Quelli lì che si gonfiano da soli E si legano da soli, fanno tutto da soli Allora ho preso i gavettoni Adesso... Devo capire un attimo come funziona, come riesco a riuscire a riempire, faccio già il secchiello Ma com'è che si fa? Adesso non posso fare le scherze perché non capisco come si fa, forse devo dire così okay. Wow, una magia! Beh, se staccheranno da soli, prima o poi no. <ride> ok, siamo pronti. Adesso dobbiamo solo aspettare che mia mamma vada a fare qualcosa, tipo stendere, prendere il sole. E tacchia, li tiriamo addosso. No, non mi dire che sei qualche si copre. No. <ride> No, non mi dire che sono quelli che non scopiano perché è un casino. Vabbè. Allora raga, io sono qua sul balcone, sono portato i miei gavettoni mitici. E devo aspettare che mia mamma esca. Che vedete qua sotto. Mia mamma di solito esce a stendere, a prendere il sole, a farsi i cavoli suoi. E boom, la, la bombarda di gavettoni. Qual è il problema? <ride> che mio padre mi ha abbandonato, se n'è andato. <ride> e non c'è nessuno che mi riprende. Quindi adesso dovrò trovare il modo di. Riuscire a riprendermi da solo mentre io tiro i gavettone, Perché ormai li ho e non li posso lasciare qua Perché se li vede mia mamma poi capisce Che voglio fare uno scherzo E niente, adesso aspettiamo C'è un sole della madonna, qualche non esca Mi raccomando lasciate un bel mi piace E commentate con hashtag gavettone Che raga, raga lo sento, lo sento Stendi, stendi l'asciugamano, stendi, che ora te lo lavo. No, c'è pure spillo. Ecco, ecco, vai, vai. Adesso li utile, appena si rilassa, tac, la laviamo. Metti, metti la crema, metti la crema solare, mamma. Non ce la fa. So. كاي جيزي مرحبا سينا نصمي كالسي جاركو في اللوحيو. Com'è mamma? Com'è il gavettone di Ferragosto in ritardo? <ride> Guarda! C Ho la telecamera in mano, non ci provare eh? Ma sei proprio un deficiente, cazzo! l'hai fatto prendere un colpo, l'hai rilassata con Ma possibile che con te si può mai stare tranquilli? Che senso con non si può mai stare tranquilli? Dai, almeno prende il sole meglio così <ride> Cosa? Non ho capito Raga, non... <ride> Dov'è, dov'è? In pieno t'ho presa, eh? Vendetta? Oh, basta Ah, questo non è esploso, ma vedi? No Ma vedi, ho preso proprio in pieno, eh Ce n'è ancora, basta Sapete che c'è, l'obiettivo tutto bagnato ti va bene che hai la telecamera in mano? Sì. Ti va bene che hai la telecamera? La maglia, mamma. vieni qua, fa, fatti dare un abbraccio. Cioè, non mi abbracciai che sei tutta bagnata, vero? Vieni, vieni, che ti abbraccio. Ti ho presa in pieno, eh? Insomma, in questa casa non si può mai stare tranquilli. Allora. quando c'è lui. È venuto stra bene raga, bellissimo sto scherzo. Lasciate un bel mi piace, commentate con hashtag mamma gavettonata. Posso prendere il sole in pace? Sì, adesso lo vuoi prendere sole. Ma ora che funziona, mi hanno detto, che se tu ti bagni e poi prendi il sole asciugandoti sì, ti abbronzino. Eh, scusa, eh. Raga mi raccomando iscrivetevi al canale se volete altri video così. Un saluto alla mamma. Ciao mamma. Ciao. Poverino. E noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacione. Link delle magliette in descrizione, mi raccomando, andate a acquistare. Merchandising più bello in Italia. Spettacolo. Ragazzi, scherzo ad ora ragazzi. ora Mamma sta arrivando da lavoro. povera mamma. Allora. Quanto ci mette? No, aspetta un attimo. No, quanto ci mette lei? Ah, non lo so. Eh ma non sicuro che ci passa. Allora metti. Tutto. Vabbè, aspetta che si riempiano un po'. Quando arrivi iniziamo a tirargli a, a, a manetto. Oddio. C'è rotto uno? Ah no, si stanno staccando perché quando si gonfiano per bene si sta Fai così? Vedi? Ma che storia! Aspetta zio, se non c'è... No no no no, no, no, no, no, no, no! Marti aiutami, ti prego Martina. Aiuto. Non riesco a farlo. Se dobbiamo sapere che la porta arriva da qui cominciamo ma lei entra da fuori Dighi mamma tieni fuori la macchina anche dopo la devo usare sì. dai mamma che facato sì. Hai ripreso? Sì. No, e... Basta, adesso, adesso veramente. Adesso non Ci abbiamo fatto.